oggi stiamo dando un forte segnale di consapevolezza che abbiamo, abbiamo errato, abbiamo sbagliato noi il mondo degli adulti che non sappiamo incidere sui nostri ragazzi, pertanto è una prassi, una prassi in danno al principio di legalità, non vi, non vi abbiamo scardinato un sistema di riferimento dei ragazzi per quanto riguarda l'autorevolezza, prima avevamo l'autorità dei genitori, quindi abbiamo penalizzato l'ambito scolastico, il mondo degli adulti e i nostri ragazzi ad oggi, ad oggi hanno, soffrono delle patologie, e delle problematiche importanti, quindi è una presa di coscienza reale. Le cifre del disagio in Abruzzo sono importanti perché se andiamo a considerare che Già abbiamo 7.027 diversamente abili e diciamo abbastanza ignorati nell'ambito della società e il supporto alla famiglia. Quindi abbiamo circa 500 minori nelle strutture residenziali. Non sono riuscita purtroppo a raccogliere tutti i dati inerenti ai minori che vivono la conflittualità genitoriale e che vengono privati di un diritto personalissimo inviolabile che è quello della genitorialità. Insomma, ad oggi inizia un percorso anche perché ci siamo riuniti da un profilo multidisciplinare tra avvocati, psicologi e assistenti sociali per con umiltà abbassare la testa e dire abbiamo sbagliato tutti e cerchiamo di recuperare quello che sia il senso di umanità e la famiglia. Ma io chiedo semplicemente di tutti insieme di esaminare e di attuare quello che sia il principio di legalità. Noi abbiamo una struttura normativa che comunque va realmente a tutelare i minori. E purtroppo la prassi negli anni Anni eh, si è distaccata dal principio della legalità, dal principio di legalità, e pertanto anche con un sistema della 328 del 2000, con l'appalto del terzo settore, vi è una confusione reale per quanto riguarda il segmento economico sui nostri ragazzi. Quindi, questo è un fattore che dobbiamo rivisitare e dobbiamo realmente a, a attuare il supporto all'interno della famiglia, non recidere un diritto che è indisponibile e inviolabile come abbiamo fatto sino ad oggi. Eh, il mandato sociale è un dato sociale è fondamentale, importante, ma deve essere contenuto nel supporto alla fragilità, non, deve essere, non si può espandere per quanto riguarda le indagini o vi è anche un'ulteriore eh, stortura che è stata confermata, che per esempio l'affidamento all'assistente assistenti sociali non esiste il dettato normativo, è stata una prassi e esiste esclusivamente quando vi sono i minori che hanno commesso reati, invece ad oggi che cosa accade? Nella crisi della famiglia, in fase di separazione e divorzio, ahimè c'è l'affidamento ai sociali con un risborso di denaro importante ma non vi è il tessuto normativo.